L'inizio di questi lavori nel mese di novembre sono stati interpellati per lo smantellamento di questa nave. C'è stata una proposta di cessione della nave da parte del primo proprietario che è stata rifiutata per cui c'è stato una, un appalto tra il vecchio proprietario della nave e la L.V. Global che la smaltirà per conto suo appropriandosi del ricavato della vendita di dell ferro quindi provvedendo il proprio alla bonifica dei ferri, alla tutela dell'ambiente e alla rimozione di tutti i superiori. Il peso della nave sarà sul, attorno ai 500 tonnellate di ferro grezzo, però il costo dello smaltimento e qui puoi vedere nei cassoni... Inciderà per un 20% del valore del metallo. Poi abbiamo lo smaltimento delle acque di Sentina che contengono petrolio e che quindi andranno bonificate nei tempi e nei luoghi previsti dalla legge. Abbiamo dovuto posare le panne attorno alle nave per evitare eventuali inquinamento. Abbiamo dovuto usare l'inclinometro per controllare giornalmente l'aumento o la riduzione dello spandamento. E trovare personale formato e informato perché lavorare in un ambiente confinato a rischio chimico e biologico non è così semplice.